Ciao cari amici del cancro, sono Cleo, astrologa di Astro Center. Sono proprio contenta per questo 2022 di mettervi sul podio dei segni più fortunati dell'anno. Voi siete il segno più sensibile dello zodiaco. Vi potremmo un po' definire come un dolce anellino in un mondo di lupi. Avete passato degli anni difficili. Prima Urano, tra il 2011 e il 2018, vi ha rivoluzionato la vita. Poi sono arrivati Saturno e Giove a portarvi separazioni, perdite, tagli e sacrifici economici. Questo 2022 vi riderà tutto con gli interessi. Giove entra nella vostra nona casa, appunto la casa di Giove. Si dice che quando un pianeta entra nella propria casa, si mette a suo agio ed ha il meglio di sé. La nona casa è la casa delle città lontane, dei viaggi, dei nuovi orizzonti, di tutto ciò che ha a che fare con l'estero e con il lontano, quindi anche la conoscenza di persone che arrivano da altri paesi. Inizierete a spingervi verso nuovi orizzonti che mai avreste pensato di poter raggiungere. È un transito che ci parla di espansione, di nuove opportunità che appunto arrivano da lontano. Dove vi porteranno queste nuove opportunità? Verso il successo, verso dei grandi riconoscimenti e la crescita personale. Quando? Proprio in primavera. Quando, come il trailer di un film, inizierete a vedere tutto questo, grazie al transito di Giove che dalla nona casa si sposterà appunto nella vostra decima. È un buon momento per iniziare a studiare le lingue straniere, per l'astrologia, per la filosofia e anche per l'informatica che possiamo vedere come il linguaggio del computer. E i sentimenti? Niente paura, il grande amore lo potreste conoscere proprio durante un bellissimo viaggio all'estero. Se vuoi saperne di più ti invito a scoprire l'oroscopo 2022 nella descrizione qui sotto o su astrocenter.it